Scusate tutto, però purtroppo oggi non è una bellissima giornata, c'è tanto grigio fuori ed è anche tardi, in realtà sono tipo quasi le 6, quindi anche tardi nella giornata. Però oggi siamo qua perché voglio continuare la serie che avevo cominciato, quella del dei cambiamenti che ho fatto in casa per quanto riguarda il Zero Waste eh, stanza per stanza, avevo iniziato dal bagno eh, e avete apprezzato tantissimo quel video mi fa molto piacere e mi avete detto che appunto volete vedere anche le altre stanze e oggi parleremo della cucina, allora praticamente il bagno e la cucina forse sono le stanze dove io ho fatto più cambiamenti quindi non so se effettivamente nelle altre stanze quando farò um, Potrò dire tanto, però potrei fare comunque... però avrei delle idee in mente, ecco. Quindi oggi per la cucina forse sarà una lista un pochino anche più lunga di quella del bagno, però ce la possiamo fare, cercherò di essere meno logorroica possibile e niente, possiamo cominciare. Primissima cosa, partiamo dai piatti. Allora, io ho questa, lo so che non è bella da vedere, però vi giuro che è bellissima eh, da utilizzare. Allora, questa va a, a sostituire la spugnetta, quindi le spugnette, come ben sapete, eh, non sono fatte di materiali biodegradabili o materiali compostabili, quindi praticamente finiscono nella spazzatura. Eh, oltretutto, le spugnette comunque non sono eh, così igieniche, come pensiamo, nonostante li usiamo col sapone, con cose belle e tutto quanto, però diciamo, quello è il... Una delle preoccupazioni, però, diciamo che c'è tanto spreco perché comunque la spugnetta va cambiata ogni tot e ci sono alcuni spugnetti che veramente durano pochissimo. Tantissime persone utilizzano la spugnetta in cucina, utilizzano la spugnetta per lavare il bagno, utilizzano la spugnetta per un sacco, un sacco di cose. Onestamente, eh, io, um, sì, io ho detto ciao ciao, ciao" alla spugnetta, utilizzo solo questa per i piatti. Ovviamente, ci tengo a, a, a precisare che io ho anche la lavastoviglie, quindi tantissimi piatti vengono lavati in lavastoviglie. Um, però sì, mi trovo tanti, tanto bene con questa. Uh, e, e la cosa bellissima è che puoi cambiare la testina. Quindi l'unica cosa che tu ricompri è la testina. Uh, questo è di un brand che si chiama Redecker. Che credo sia un brand tedesco, se non mi sbaglio. Uh, la mia è un po' consumata, non bruttina. Vabbè, però ce lo facciamo. bastare Ogni tanto metto la testina. Um, dentro la stoviglie giusto per um, igienizzarlo un attimo, però vi giuro non, non lascia cattivi odori, um, è sempre pulita, è sempre, non lo so, mi, mi, mi piace tanto tanto tanto e non graffia perché vi dico io ho una padella alla quale tengo più della mia vita e credetemi non ha un graffio. Uh, invece per quanto riguarda uh, le, uh, la carta da cucina, so che la carta da cucina viene utilizzata tanto perché può asciugare in giro o cose simili, io ho un un cosino, una specie di assorbitutto, non so come chiamarlo che adesso ho in lavatrice che devo lavarlo che appunto assorbe tantissimo e anche quello facilmente va lavabile non lascia odori e si può addirittura compostare quindi si può mettere praticamente nell'umido una volta che è finito diciamo la sua vita uh, dicono che dovresti cambiarlo ogni 4 mesi l'ultima che io ho avuto l'ho tenuta sì, tenuta circa 4 mesi uh, e l'ho cambiata quando ho visto che ha iniziato a non assorbire più granché uh, però appunto essendo materiali anche decenti <ride> c'è uno spreco minore eh. restando in tema uh, carta da cucina eccetera parliamo anche dei fazzoletini di carta quelli che spesso la gente utilizza per appunto la, uh, asciugarsi la bocca le mani pulirsi insomma quando si mangia quello che io ho uh, è questo piccolo cestino con um, napkin insomma riutilizzabili li ho presi neri apposta in modo che se si sporcano le macchie almeno non rimangono e anche se cioè rimangono ma non si vedono ecco uh, vi dico da quando io ho smesso sia di avere la carta da cucina sia di avere napkins comunque onestamente questi vengono lavati veramente veramente poco uh, perché non ci rendiamo conto che quando abbiamo queste cose che puoi sempre utilizzare sempre là mh, tendi a utilizzarle di più non so se sia una mia impressione ma vi dico da quando ho fatto questi cambiamenti ho l'impressione Veramente, alcune cose non le usiamo più come prima, anche i fazzolettini per il naso, cioè una volta passavo i Kleenex Kleenex qua, Kleenex là, e adesso avendo quelli riutilizzabili li lavo boh, forse ogni tot, non è che mh, faccio la lavatrice ogni giorno per solo quei fazzolettini del naso. Quindi, questi ovviamente sono in cotone, che li, li lavi, li stiri, bellissimo tutto quanto. Eh, e mi trovo molto bene. L'unica cosa che mi dà fastidio è che si attacca la polverina, quindi ci sono queste polverine attaccate. Ma vabbè, ce la facciamo. Basta. Una cosa della quale vorrei parlare è la carta da cucina. Io ho sostituito la carta da cucina eh, con questi che sono dei tappettini di, di silicone, non vi prego, non guardate che sporco, questi sono tipo residui di patate, di tofu, di cose. Si vede che cucino, vedi, almeno utilizzato, non fingo che sia non utilizzato, non vi parlo di una cosa mai utilizzata. Eh, quindi la carta da cucina io non la uso, so che eh, adesso hanno iniziato a fare la carta da cucina tipo biodegradabile o non so, cose simili. Io vi ho già parlato di cose videogradabili, per me è sempre spreco, anche se il video è per carità di Dio meglio di una cosa che appunto si butta nella spazzatura, però a prescindere preferisco una cosa riutilizzabile e mi trovo molto bene con questo tappetino, uh, ne ho due. Uh, non vi dico che io uh, cucini uh, chissà che in forno però comunque quando serve questo tappetino onestamente uh, mi salva e poi uh, ovviamente dopo si lava molto molto facilmente perché il cibo non si attacca per niente um, quindi sì, si, si lava anche molto facilmente non dovete fare grandi sforzi per lavarlo uh, insomma è, è mantenibile con facilità per stare in tema uh, cucinare uh, vi voglio far vedere anche questi Uh, non dico che questi siano necessari onestamente, dipende un po' dalla vostra voglia di cupcake ogni volta, questi sono dei cosini in silicone per fare i cupcake li ho messi in questo barattolino e sono molto bellini da vedere um, perché io ho uh, io... Spesso faccio i cupcake, adesso sarei dieta quindi dovrei non farli, però dettagli. Eh, oltretutto, questi cosini di silicone sono molto facili da lavare e il cupcake non si, effettivamente, non si attacca: cioè non si attacca al, al coso di silicone. Quindi, quando togliete il cupcake cioè, non rimane quasi niente. Io li lavo, li faccio una passata, ma vi, vi giuro, non rimane neanche il segno. Um, quindi, giustamente, se usate sempre la carta per fare i cupcake o se usate. Uh ma comunque anche la carta da forno per, dire, per fare la torta insomma eccetera eccetera uh, fateci un pensiero sulle cose riutilizzabili perché questi veramente non, non costano granché li trovate in ogni negozio di articoli per la casa e appunto dopo semplicemente li lavate e non avete mai il pensiero di dire, comprare la carta da cupcake la prossima cosa bellissima di cui voglio parlare è il tè, allora io ovviamente compro tè sfuso da almeno da quando ho iniziato il Zero Wins è stato uno dei primi cambiamenti che io ho fatto, quindi io compro il tè sfuso, porto sempre i miei barattolini e mi metto il tè dentro e basta. Uh, e poi ho questi cosini per il tè sfuso io so che c'è gente che ama bere il tè sfuso e mettono direttamente le cose dentro l'acqua, a me non piace avere foglioline dappertutto quindi ho questi, ne ho tipo ne ho 5, una cosa simile, quindi se ho per caso ospiti uh, posso appunto servirli <ride> avendo solo il tè sfuso giustamente eh, mi sarebbe difficile non, eh, non averne di più in casa perché se qualcuno è ospite a casa mia non posso dire, ah sì, beviti il tè così come te fa uh, stavo pensando di comprarmi una teiera di quelle che hanno già l'infusore dentro in modo da metterci il tè poi l'acqua e poi tipo questa tegliera dopo passi il tè uh, però allo stesso tempo mi piace anche dare comunque la scelta del tè, cioè se ho tipo 5 tè diversi e 5 persone sono a casa mia e vogliono uno o un tè diverso è molto più comodo avere questi cosini anche questi cosini li ho comprati tempo fa, non so neanche dove, forse in un negozio di articoli per la casa, anche questi um, e appunto metti il tè aspetta faccio vedere Istruzioni per l'uso, cioè praticamente qua mettete il tè, qua lo coprite, poi questo lo mettete in tazza e fine. Uh, niente, il tè sfuso. Siete, se siete degli amanti del tè, fateci un pensiero di passare al tè sfuso perché è buonissimo. Onestamente, io ho un negozio con una catena di, uh, di tè sfusi che sono Chefkiss. Parlando di cose sfuse, ovviamente un grandissimo cambiamento fatto nella mia cucina è comprare cose sfuse. Come ben sapete io sono vegetariana, quindi tantissime cose che io devo comprare sono principalmente legumi, cereali e cose simili, um, quindi farmi la spesa sfusa non mi è difficile, uno perché vabbè, ovviamente ho il negozio sfuso, uh, ma due perché tan tanta della mia alimentazione si basa effettivamente su, um, su alimenti secchi. Ehm... Um, e niente quindi questo è stato un grande cambiamento e sono sicura che Tanta, tanta spazzatura proviene proprio da quello, ovvero proviene tanto da, uh, uh, dalla spesa, perché se compriamo tutte le cose imballate, giustamente la nostra spazzatura non diminuirà mai, uh, anche se facciamo tutti questi cambiamenti, ma poi sulla spesa non facciamo alcun cambiamento, uh, purtroppo bisogna un po' stare attenti e capire un attimo dove si può ridurre effettivamente le cose, perché non, non vi dico che ogni cosa sia possibile uh, comprare la sfusa, ogni cosa sia possibile rinunciarci. Eh, o ridurla o eccetera però se ci sono delle cose appunto cioè dei le lenticchie le compro sfuse e sì, si vendono anche al supermercato ma si vendono in gran, in grosso anche tanto grosso in plastica eh, quindi se posso evitare perché alla fine il costo non è così tanto diverso quindi compro le cose sfuse però ci sono comunque tanti alimenti che io non compro sfuse per esempio la pasta non la compro sfusa per il semplice motivo che comunque per fortuna abbiamo la barilla che ha ehm, la scatola in cartone forse è uno dei Pochi brand qua in Canada che ha la scatola di cartone, ce n'è un altro canadese um, che, appunto, ha una scatola di cartone. Sì, c'è la finestrella in plastica che è un po' fastidiosa però per il resto almeno il cartone, non è plastica, quindi piuttosto che comprare la sfusa che magari non c'è la pasta che voglio, perché comunque, parliamoci chiaro, in gli italiani ci piace la pasta, quindi ci piacciono tanti, tanti tipi di pasta, tanta gente potrebbe andare avanti solo a penne o a fusilli o cose simili, io invece ho bisogno di varietà, perché per me, cioè se devo fare un certo tipo di piatto, mi serve un certo tipo di pasta, ma ci siamo capiti, ecco. Uh, quindi sì, la spesa sfusa è stata giustamente forse il cambiamento più grosso, uh, non dico sia stato il più facile, però allo stesso tempo è stato quello che mi ha eliminato gran parte della spazzatura prossima cosa è il mio coso pieno di il mio, coso, sì, il mio cosino pieno di uh, panetti con la cera d'api uh, io avevo fatto un video dove mostravo come li ho fatti questi pannetti in cera d'api se volete vi lascio il video linkato in modo che uh, se avete voglia di farli a casa potete farli uh, io ovviamente ho anche uh, dei, dei pannetti comprati di un brand che si chiama uh, Abigo. Uh, credo si trovi ovunque questo brand e mi trovo bene con, con tutte e due, diciamo, questi sicuramente quelli che ho fatto io, sicuramente sono più facilmente con, si consumano più facilmente più in fretta, uh, però allo stesso tempo li ho anche utilizzati più volte rispetto a questi qua che sembrano nuovi. Uh, quindi sì, diciamo che queste sono, sono una svolta per uh, soprattutto tanta gente che utilizza tanta tanta plastica sia per coprire alimenti, sia per portarsi le cose in giro anche la carta d'alluminio potrebbe essere un ottimo sostituto per, uh, sì, per queste, quelle due cose uh, un'altra cosa, è sì, giustamente è che per conservare i cibi in uh, frigo io per esempio metto ogni tanto se mi, se mi resta mezza cipolla, uh, se mi resta mezzo pomodoro e io, o utilizzo un cusino in vetro o utilizzo questo uh, per la cipolla oltretutto è anche meglio perché l'odore non si attacca a questi pannetti, quindi quando, quando voi lavate la cosa non è che sa di cipolla non sa di niente, cioè rimane l'odore del, del miele, del miele, sì del miele uh, sì del, del, della cera d'api, ecco quindi uh, è molto bello tutto ciò <ride> um, io mi trovo molto bene li utilizzo spesso per portarmi magari i panini in giro Uh, altrimenti li utilizzo per coprire quando ho grosse cose da coprire utilizzo questi perché ho, ho fatto varie misure apposta uh, altrimenti per conservare il proprio cibo solitamente io consiglio, trovo che conservarli nel vetro sia meglio però ovviamente se avete a casa solo un sacco di Tupperware in plastica, utilizzate quelli, cioè non vi sto dicendo di adesso di buttare tutto via e comprarvi le cose in vetro io semplicemente non ho mai avuto grandi Tupperware, cioè non ho mai avuto una grande collezione di Tupperware, ne avevo tipo due forse lui ne aveva due, ce l'avevamo tuttora che eh, li utilizzavo tuttora, però quelli purtroppo a un certo punto si rovinano infatti ho visto dopo tutte, tutti questi anni di utilizzo si rovinano sia per quando magari lo metti in microonde, sia per quando te lo porti in giro perché comunque è plastica cioè non è che sia così duratura per sempre, quindi anche per le microonde dicono che appunto la plastica non sarebbe così bene da metterla in microonde, per quanto sia resistente sia per fatta, fatta per le microonde, sarebbe meglio utilizzare un piatto normalissimo o i contenitori di vetro. Questi contenitori sono anche molto buoni per conservare le cose in freezer se avete bisogno, io in freezer solitamente conservo ben poco, eh, alle volte taglio le verdure in anticipo e le metto nei sacchettini e le, le lascio nel freezer, eh, però io sono una di quelle che non fa i mel prep, cioè non, non pianifico così tanto in anticipo. Eh cibo, perché mi piace sempre preparare le cose fresche, non so se mi spiego eh, ora come ora, com con il ritmo di vita che io preferisco eh, non preparare le cose così in anticipo, perché non è detto che quella sera io mi voglio di più, ecco facciamo, <ride> um, quindi questo ovviamente anche è anche molto utile se per caso vi potete portare, se per caso vi volete portare dietro il pranzo, è pesantino però... Ecco perché io ho queste scatoline per il pranzo, eh, queste ce le ho sempre con me in borsa proprio perché se per caso vado al take away, se per caso passo da qualche parte e ho voglia di mangiare e non voglio sprecare carta o robe, altre robe, preferisco avere sempre questa, questa scatolina. L'unica pecca di questa è che non puoi riscaldare la microonde, giustamente, quindi se per caso lavorate da qualche parte in cui... Non, eh, non avete piatti quindi non avete niente a disposizione ma avete solo un microonde giustamente non vi consiglio questa per portarmi il pranzo ma piuttosto questa io invece al lavoro giustamente ho, ehm, ho detto un po' di volte giustamente ma dettagli al lavoro ho piatti posate tutte quelle robe necessarie quindi eh, mi trovo bene a portarmi il pranzo qua perché è leggero poi al lavoro semplicemente lo metto in un piatto e riscaldo tutto per restare in tema, portarsi pranzo e cose questi sono eh, dei piccoli sacchettini per gli snack, qua dentro ovviamente, è impermeabile, quindi questo si può lavare tranquillamente eh, io questo lo utilizzo per le cose secche non tanto per le cose ehm, come dire non lo uso tipo per i panini perché il panino magari si può spostare qua. per il panino preferisco piuttosto il pannetto in cera d'api, eh, però questo lo utilizzo quando magari devo metterci la frutta non tagliata ovviamente, però eh, non si sporca, nel senso durerebbe anche la frutta tagliata perché appunto è impermeabile, eh, però semplicemente per evitare di lavarli sempre sempre sempre metto semplicemente la frutta intera dentro in modo che non si perdano nella mia borsa tutto qua è semplice comodità eh, e poi le altre cose che avete già visto e rivisto sono eh, i miei sacchettini di cotone che utilizzo sempre per andare a fare la spesa sia allo sfuso sia al supermercato eh, e li utilizzo tipo per metterci dentro le verdure la frutta, le cose sfuse eccetera eccetera poi ho anche i sacchettini in tela eh, che appunto li utilizzo sempre per andare a fare la spesa, o comunque li tengo in casa per ogni emergenza, se per caso devo uscire mi serve un sacchettino di tela, preferisco averne alcuni in casa perché quelli con cui vado a fare la spesa in realtà stanno sempre in macchina. E niente, quindi, questi sono anche queste sono delle cose che giustamente vi aiutano a risparmiare su, sui sacchettini di plastica che purtroppo ve li sbattono in faccia al supermercato, eh, come ho già detto qua, tantissime volte qua in Canada non sei obbligato a prendere il sacchettino di plastica, eh, quindi tu puoi mettere le tue cose nei tuoi sacchetti tranquillamente, poi te, te lo pesano tutto alla cassa, quindi in realtà tu non hai neanche bisogno del sacchetto, cioè se tu hai voglia solo di una melanzana, non hai bisogno di un sacchetto per portare la melanzana alla cassa e la cassiera te lo peserà, eh, questo è una cosa molto bella, però a prescindere da questo comunque c'è tantissima gente che sacchetti di plastica e tutto ciò molto brutto infatti quando io vado a fare la spesa sono molto fiera dei miei sacchettini di cotone e guardo sempre male alle persone, sempre un'altra cosa che ho eh, è questo, vabbè, questo, questo questo barattolo a proposito di barattoli io ho tantissimi di questi barattoli ehm, che ho collezionato col tempo eh, tanto che adesso li utilizzo anche come eh, bicchieri <ride> eh, perché mi trovo molto bene sono proprio la, la grandezza giusta per stare in mano la grandezza giusta per bene di settarti per bene quindi io li utilizzo, ne, ho, ne ho tantissimi per, per conservare gli alimenti però ne ho altre appunto che utilizzo come bicchieri questa piccola parentesi eh, se volete trovare un uso ai vostri barattolini se ne avete troppi pensate di averne troppi se magari ne avete alcuni che sono tutti dello stesso tipo potrebbero secondo me andare benissimo Um, queste, è un, uh, queste sono, delle, sono le cannucce e le bacchette che, che tengo in casa, questa è principalmente una cosa che uh, abbiamo perché ogni, ogni tanto mi piace andare a comprarmi che ne sto, il sushi o comprare il, il qualcosa dal, dal Thai, queste cose qua che solitamente le mangio con le bacchette, ecco e le, le, le cannucce alcune sono stati regali altre sono state cose che ho comprato io eh, e le tengo anche per gli ospiti perché magari alle volte se ho degli ospiti che si bevono la bibita gli metto la cannuccia giusto per il comfort supremo però io le cannucce le uso sempre ovviamente quest questa cosa non è non serve, cioè se voi non usate né bacchette né cannucce, questa cosa non vi serve assolutamente. Io vi faccio solo vedere che queste cose io le ho implementate in casa mia perché uh, preferisco non prendere sempre le bacchette che mi danno al ristorante o se devo bere l'acqua, la, che la, io la bevo sempre con la cannuccia anche al lavoro, c'è cioè il mio bicchierone con la cannuccia, uh, e alle volte uh, bevo anche i... Um, le bibite con la cannuccia quindi tue cioè le cannucce come, come i bimbi eh, per questo che io ho queste cose se non le usassi non, non ne avrei bisogno non le userei quindi stessa cosa per voi se non ne avete bisogno non dovete comprare questa cosa cioè solo perché sono delle cose zero waste non significa che ne avete bisogno se appunto non c'è un utilizzo dietro e ultima cosa della quale voglio parlare è la caraffa d'acqua che avrei dovuta metterla all'inizio <ride> eh, però allora io so che tanta gente con so benissimo che ci sono alcune città in Italia, che ci sono tante città dove magari l'acqua non è così buona per esempio io vivevo a Venezia, per esempio io vivevo a Venezia e l'acqua era abbastanza buona onestamente però i miei genitori compravano comunque tanto l'acqua in bottiglia a me onestamente l'acqua in bottiglia non mi è mai piaciuta ha sempre quel sapore, non lo so come spiegare, ma ha sempre quel sapore di vuoto um, e non mi è mai piaciuta, la, perché io la bevo sempre sempre sempre dal rubinetto, cioè non la bevo a prescindere dal rubinetto che mi la comprassero meno. Quando mi sono trasferita in Canada e ho iniziato a fare la spesa da sola e a vivere in una città piena di salite e discese e fare la spesa e, e dover salire per tornare a casa... Non, ho perso questa abitudine di avere l'acqua in bottiglia in casa non che prima ce l'avessi però ero abituata ad avere l'acqua in bottiglia eh, poi oltretutto l'acqua era molto molto buona dove vivevo prima qua a Montreal magari l'acqua fa un po' più schifo rispetto alla città dove vivevo prima ecco perché ho preso il, la caraffa con il filtro questa caraffa è bellissima onestamente cioè è bellissima oddio è molto utile <ride> eh, perché uh, filtra veramente bene giustamente non è grande però siamo solo in due quando abbiamo degli ospiti vabbè ci arrangiamo e mettiamo l'acqua direttamente dal rubinetto perché l'acqua dal rubinetto non fa schifo semplicemente all'inizio quando lo metti quando lo metti nel bicchiere è un po un po come si dice non so come, non so come chiamarla tipo si vede un po, un, un po di si vede ecco eh, però se la lascio un po' chill dopo, dopo va bene però il gusto si sente con la differenza con la caraffa si sente comunque nel gusto e io mi trovo veramente bene quello che ho intenzione di fare è eh, prima o poi quando, magari quando mi trasferirò di mettere il filtro al, al robinetto e se per caso vorreste tipo eliminare appunto le bottiglie d'acqua questa è una soluzione assolutamente non costa tanto e le, queste caraffe le trovate ovunque e, e sì, quindi l'acqua sarebbe pulita so poi in Italia che comunque ci sono tante fontanelle o comunque ci sono i servizi a rendere queste cose qua, insomma informatevi su queste cose perché onestamente l'acqua in bottiglia eh, state veramente dando dei soldi a, a, delle, a, delle, a delle compagnie che vi fa pagare una cosa che dovrebbe essere gratuita eh, e vabbè, quindi questa è stata l'ultima cosa che volevo farvi vedere Uh, Se sì, mi sono dimenticata qualcosa, sicuramente quando editerò questo video mi ricorderò di, avermi, di essermi dimenticata qualcosa. Anzi, non ultima cosa, mi sono dimenticata una cosa: <ride> Se volevo parlarvi della macchina da caffè. Allora, io ho come, uh, come avete visto dal video, io ho una macchina da caffè uh, fica, <ride> uh, avevo prima la. La moca, avevo, ho avuto la moca per molti anni, per tantissimi anni, uh, sì, cioè anche quando bevo quindi, cioè avevo la moca, in realtà non avevo la macchina da caffè, però ho deciso l'anno scorso di volere una macchina da caffè, quindi mi sono comprata la macchina da caffè, che mi fa l'espresso buono, che mi fa il caffè buono, però ovviamente anche la parte del caffè americano, uh, e nella parte del caffè americano hanno già il filtro, uh, hanno già il filtro riutilizzabile, quindi non devi usare i filtri di carta come succede in tantissime altre macchine, cioè nel senso puoi sempre cambiare il filtro però i canadesi usano un botto i filtri di carta, vabbè quindi eh, per il caffè sono sicura che tutti avete la moca a casa, però eh, mi riferisco più che altro alla gente che ha magari la macchina con le capsule. Eh, quella purtroppo è un grandissimo, grandissimo spreco per quanto vi possano dire capsule biodegradabili, oh my god, ci siamo capiti. Eh, esiste anche per, anche per quello, esiste un metodo eh, zero, waste, ovvero comprate la capsula riutilizzabile eh, e semplicemente fate il vostro caffè come al solito ma mettete il caffè dentro. So che non è la stessa cosa perché giustamente quella è capsule, la comodità delle capsule è che tu compri le capsule, fitti la capsula e il caffè è pronto, invece qua te devi sbattere un po' e mettere il caffè dentro quella capsula riutilizzabile eh, però appunto vi prego, le, le capsule purtroppo sono veramente veramente uno spreco ehm, e so che tantissima tantissima gente ha eh, le macchine da caffè con, il con, con le capsule quindi se potete puntare piuttosto su una macchina da caffè, eh, se state impensando un acquisto di una macchina da caffè, puntate su quella tipo barista, eh, o appunto eh, siate fedeli alla vostra moca, cioè moca per sempre onestamente, quindi io la moca non ce l'ho più perché... Ho distrutta, mi chiederete come si distrugge la moca? Non ve lo dico. Uh, quindi, sì, se qualcuno vuole regalarmi una moca, io sono qua. Molto felice perché la moca in realtà mi manca tantissimo perché è molto comoda, è molto facile. Secondo me, anche il caffè ha un gusto diverso. Non so come dire. Vabbè, e poi pss, più, si lava più facilmente. Diciamoci la verità. E niente, adesso finisco veramente il video. Uh, niente, noi ci vediamo la prossima volta. Fatemi appunto sapere. Uh, ciò che volete farmi sapere, cambiamenti e non cambiamenti e i vostri prossimi cambiamenti e sì, quindi cercherò di fare anche le altre stanze per quanto mi riuscirà oppure cercherò di fare in un unico video la stanza da letto, soggiorno e quest'altra stanza o fare due video in cui metto due stanze e uno in cui ne metto un'altra vedrò un attimo come organizzarvi e niente, grazie per aver guardato questo video noi ci vediamo la prossima volta, ciao!